Nei film, nei romanzi, in tante opere letterarie, a volte capita che ci sia la figura di un genio che esaurisce dei desideri e in tale occasioni quindi le persone possono esprimere un loro desiderio per cercare di tendenzialmente migliorare la loro vita. Una cosa che succederebbe probabilmente se chiedessimo a tante persone che cosa eh, desiderano, eh, quale desiderio vorrebbero realizzare, che cosa pensano in quel momento in cui stanno spegnendo la candelina il giorno del loro compleanno, capita spesso che un argomento frequente sia il desidero essere felice, o per i più altruisti, è il eh, desidero che eh, le persone a cui voglio eh, siano felici. Eh, desidero che la persona che amo sia felice desidero che i miei figli siano felici eh, spesso la felicità è un qualcosa di estremamente desiderato al punto da essere diventato un argomento un po speciale all'interno del panorama delle emozioni e se noi davvero facessimo una domanda simile esprimessimo un desiderio simile con un genio poi esiste sempre lo scenario in cui un genio malvagio forse proverebbe a esprimere eh, in modo eh, ironico e bizzarro questo desiderio eh, rovinando completamente la nostra esistenza e si può fare, noi magari ci ragioniamo adesso meglio su questa cosa, ma un genio invece tendenzialmente benevolo, un genio formato Disney, fondamentalmente invece eh, ci direbbe che questa cosa non si può fare, non si può desiderare di essere felici perché... È una tautologia, fondamentalmente è un desiderio un po' privo di senso, e il fatto che noi a volte non ci accorgiamo di quanto questa richiesta non sia accettabile, non sia fondata, parla della nostra competenza emotiva, parla di quanto noi conosciamo e capiamo la felicità, che invece è un'emozione su cui spesso facciamo fatica, zoppichiamo. Infatti, la felicità è un'emozione che è tanto tanto fraintesa eh, spesso è considerata un'emozione positiva quasi come ci fosse qualcosa di positivo nel fatto di essere felice cioè chiaro che la felicità è molto più piacevole di tante altre emozioni assolutamente sì ma non è un'emozione positiva è un'emozione che eh, può essere piacevole può farci sentire bene farci stare bene ma la felicità a volte ha un ruolo Fondamentale in una serie di trappole emotive che sono alla base di innumerevoli difficoltà personali nell'autogestione che, che, che possono portarci assolutamente a rovinarci la vita. Eh, ci sono per questo anche in alcune culture in alcune religioni eh, un certo modo di eh, vedere in maniera negativa la felicità come se quasi fosse un qualcosa di peccaminoso essere felici assolutamente no essere felici è una cosa assolutamente eh, sensata importante e buona all'interno di un percorso di vita ma è un momento all'interno di un percorso di vita costellato di altro e non è l'obiettivo unico per cui vivere, non è quella cosa per cui ci si alza al mattino per essere felici durante la propria giornata, è una delle componenti che possono descrivere la propria giornata, perché la tricità fondamentalmente è un'emozione. Le emozioni sono eventi naturali e transitori conseguenti il nostro modo di pensare e non descrivono quindi il mondo che ci circonda, ma descrivono la nostra prospettiva, il nostro modo di vivere la nostra vita, non quello che nella nostra vita accade. E quindi puntare a desiderare un qualcosa della nostra prospettiva significa in qualche modo desiderare un bellissimo paraocchi. Che ci faccia vedere soltanto una specifica sfumatura della nostra realtà, e su questo il genio malvagio di cui parlavo prima potrebbe effettivamente eh, creare un meccanismo per cui noi effettivamente poi siamo davvero sempre felici, ma non capiamo più assolutamente niente perché eh, tutto ci eh, innesca un'ineluttabile felicità che rende qualunque cosa, le cose belle, le cose brutte, eh, le cose piacevoli, le cose sgradevoli, tutto felice e sarebbe un po' un dramma, sarebbe un po' un dramma perché poi non avremmo più motivo di eh, spronarci in alcun modo a delle cose sane e positive, propositive per noi stessi. Infatti la felicità non è che deve esserci per forza perché cercare di inserirla per forza all'interno delle cose a volte rischia di creare una serie di meccanismi che vanno a incepparsi no come nell'idea che faccio una cosa perché mi fa sentire felice ben venga se ti fa sentire felice ma non la fai perché ti fa sentire felice altrimenti tutte le volte in cui non ti senti felice cosa fai non la fai vado faccio un lavoro che mi fa sentire felice bene e quel giorno in cui ti girano le scarpe cosa fai non ci vai a lavoro se poi riusciamo a essere anche felici all'interno del nostro lavoro perché no ben venga ma non è quello il motivo per cui scegliere un lavoro non è il motivo per cui fare delle cose come allo stesso tempo essendo un evento come dicevo emotivo è naturale e transitorio cioè la felicità non può essere stabilmente presente su un argomento quando c'è c'è per un determinato tempo un determinato lasso di tempo e poi naturalmente si spegne e scompare come è naturale che facciano tutte le emozioni e questo rende difficile desiderare la felicità, desiderare di essere felici nel momento in cui è un momento. Posso chiedere al genio di desiderare un momento di felicità, però cavoli, forse in quel modo il desiderio lo sto un po' sprecando, perché che tutti noi, anche nelle esistenze un po' più torbide, eh, si abbiano alcuni brevi, fugaci momenti di felicità, questo diciamo che è molto probabile nell'esistenza della maggior parte delle persone. La questione poi è quando quei momenti di felicità si si collegano a tutta un'altra serie di sequenze di pensieri che vanno a creare dei cortocircuiti più o meno complessi e che a volte diventano più un problema che altro però questo è un altro discorso la felicità di per sé è un'emozione innescata da un modo in cui naturalmente il nostro cervello e la nostra mente valutano un pensiero e Appunto il motivo per cui desiderare, desidero la felicità, desidero essere felice è una tautologia, è perché la felicità stessa ruota intorno a un concetto e una valutazione di desiderabilità. Cioè la felicità non è data dal fatto che qualcosa mi fa sentire felice, ma è data dal fatto che nel momento in cui io desidero quella cosa la mia mente risponde innescando la felicità. E quindi la felicità è quel segnale che la mia mente utilizza per valutare, per quantificare quanto è desiderabile quel pensiero che sto facendo su quell'argomento che nella mia personale scala di valori, gusti, preferenze, priorità, progetti è desiderabile. Ma non sta parlando di quella cosa che mi fa sentire felice, sta parlando del come io mi pongo nei confronti di quella cosa e il come io mi pongo rispetto a quello che mi accade non è stabile, non è sempre quello, anche perché poi se no altrimenti diventa un rapporto fine a se stesso un avere a che fare con qualcosa per ottenere in cambio una reazione emotiva che però poi nel momento in cui diventa il centro dell'attenzione non mi concentro più su quello che sto facendo e finisce per diventare un distrarsi eh, è una cosa che a volte si fa, questa, questo gioco rialzo, alcune persone lo fanno spesso nella sessualità in cui cercano di sentire sempre di più e nel sentire sempre di più finiscono per porsi in delle situazioni dove poi non capiscono più bene che cosa sta succedendo perché il gioco al rialzo alla fine diventa più pericoloso che altro ma appunto la desiderabilità delle cose è, è davvero estremamente soggettiva ed è relativa alle fasi della vita che una persona sta affrontando a che prospettive ha in quel momento a breve termine a medio termine a lungo termine rispetto a cosa a quali sono le sue ambizioni rispetto a che cosa pensa sia davvero alla sua portata e davvero desiderabile per lui per lei mentre invece non avere ambizioni non non avere prospettive complessivamente ci taglia le gambe a quel punto non è che siamo non siamo felici perché non abbiamo ambizioni e non ma non siamo felici perché la mancanza di ambizioni fa sì che in tutto quello che è desiderabile accade nel nostro quotidiano non sia valutato come desiderabile perché è soltanto un accontentarsi, cioè un velo di tristezza che complessivamente copre tutto, ma non è colpa della nostra vita, è colpa del fatto che non puntiamo a niente. Come il fatto di avere determinate necessità o di non avere necessità implica una modifica dei propri desideri, una persona che ha tante necessità ha anche tanti desideri, magari anche molto basilari, che possono essere soddisfatti, può essere estremamente felice perché non sa come mettere insieme il pranzo con la cena e quindi quando trova finalmente qualcosa da mangiare, finalmente è estremamente felice. Mentre il miliardario che non ha più delle necessità eh, quotidiane, contestuali, legate al sopravvivere, alla sussistenza, c'è il rischio che invece sia intrappolato in un meccanismo privo di felicità nel momento in cui quello che desidera è molto più complesso e più astratto perché non trova più una desiderabilità in delle cose che ormai dà per scontate. Ma questo quindi, oltre ad essere la base della maggior parte della narrativa rispetto al valore delle piccole cose, ma oltre a questo è una cosa estremamente naturale che la desiderabilità, quindi la felicità, vadano a modificarsi sulla base del punto di vista personale, come sulla parte... De, sul, da, si collegano tanto a quelli che sono i gusti della singola persona. Avere dei gusti più semplici ci dà accesso a un relativamente maggior grado di felicità, mentre avere dei gusti particolarmente complicati può rendere un po' difficile riuscire a sentirsi sufficientemente felici. E quindi in questo senso è importante, anche quando ci presentiamo in questa fantastica occasione di avere un desiderio che possiamo esprimere con un genio, è importante presentarsi in quel tipo di situazione. Non tanto con un desiderio fine a se stesso come il desidero essere felice, ma con un desiderio un po' più concreto, un po' più reale. Non tanto desidero la conseguenza di quello che farò, che sarà il sentirmi felice mentre lo farò, ma il desiderare. Piuttosto un qualcosa di molto più concreto, molto più vicino ai miei gusti, alle mie preferenze, ai miei bisogni, alle mie necessità, alle mie prospettive, alle mie ambizioni. Cercare di desiderare qualcosa di molto concreto, magari anche un po' limitato per qualche verso, però estremamente reale e realistico. Perché altrimenti se no, traducendo un po' quel desiderio essere felice, c'è il rischio che non, non traducendolo in... Per dire, se mi piace il tennis, non è il desidero giocare meglio a tennis o vincere delle partite a tennis o avere un set di racchette e palline di alta qualità, se non è un qualcosa di così, più concreto, eh, o sentirmi meglio e riuscire a divertirmi di più all'interno del, del gioco del tennis, se non è quello più concreto c'è il rischio che il desiderare essere felici possa diventare una frase un po convoluta su se stessa, no? in cui io desidero desiderare quello che penso. E qui il genio malvagio che suggerivo prima nell'esprimere il mio desiderio, il desiderio di essere felice, potrebbe far sì che io a un certo punto inizi a desiderare tutto quello che penso e quindi qualunque pensiero mi venga in mente potrebbe diventare immediatamente desiderabile, io potrei entrare in un loop in cui poi a un certo punto guardo una parete che non significa niente per me, e potrei desiderare guardare la parete e rimanere infissa su quella parete e non riuscire più a scollarmi da quello perché ero ormai intrappolato nel loop di essere felice e sorridere con gli angeli mentre guardo una parete da solo. <ride> e nel far questo, quindi, è importante invece riuscire a calare questa emozione all'interno di tutte le altre, non è un'emozione speciale, anche quando noi diciamo che la felicità ci deve essere nella propria vita, che abbiamo diritto alla felicità, eh, a volte la trattiamo in un modo speciale snaturandola. Anche quando noi diciamo che eh, possiamo essere infelici, abbiamo questo termine contrario alla felicità, mentre non abbiamo l'equivalente sulle altre emozioni, la stiamo snaturando. La felicità è un'emozione come le altre, è come la paura, come la tristezza, come il disgusto, come la rabbia, come la sorpresa. Eh, sono tutte emozioni naturali, sono tutte importanti, ed è importante che siano in equilibrio nel partecipare in maniera sana e funzionale a quella che è la propria esperienza coerentemente ai propri gusti in equilibrio con se stessi. Quindi mi raccomando, poi conoscere meglio le emozioni se stessi è un buon modo per coltivare un'esperienza emotiva sana e funzionale. Spero che questo breve discorso quindi sulla felicità sia sufficientemente chiaro. Eh, su dottorvalerio.com ci sarà sicuramente un articolo di corredo a questo video dove proverò a spiegare per punti quello che ho appena descritto, se non fosse chiaro il video e il discorso che ho appena fatto. Per il resto, commentate sotto il video se avete qualche dubbio. Io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.